Voglia di fare musica. Musica. È anche un pochettino. Ekma 2022, tra i vari stand. Ah, ritrovo lui. L'ho inseguito perché ha detto: ma io l'ho già visto, l'ho già visto TG2 motori. E lui è sempre in sella e ci racconta insomma tutte le novità. Pier Giacobazzo. Ciao, intanto è un piacere conoscerti dal vivo, ma sicuramente conoscere la tua passione per le moto quando è nata ciao Simona, ciao a tutti i vostri ascoltatori è nata, ero praticamente in fasce cioè a prescindere da qualsiasi influenza dei genitori perché nessuno dei miei amava le moto anzi hanno provato tutti a fermarmi ma io da bambino mi avvicinavo a una moto che si chiamava Italjet erano delle moto da mini cross che mi, mi attiravano magneticamente senza sapere perché, poi l'ho capito e poi all'età di 12 anni ho cominciato a mettere da parte i soldi perché sapevo che i miei non mi avrebbero comprato il cinquantino ma io 450.000 lire di monetine, 500 lire col delfino, ti ricordi la banconata? Sì, sì. Eh, quindi anche tu vecchio, anche io. Sì, vinciamo, vinciamo. insomma al 14 compleanno vado da Marcolino detto Ercaccola che era del mio quartiere di Roma e compro il suo caballero usato con il quale comincio a saltare come un pazzo dappertutto e dopo un mese c'avevo gli ammortizzatori sfondati, vabbè, questo è stato... Ma siamo sicuri che il 125 sia una moto da Pischelli? Sicuri, sicuri! Sì, è stato l'inizio e poi è stata la tua passione che ti ha portato poi a farne anche un lavoro. Se vogliamo, passione e lavoro, insomma, è sempre una cosa bella, no? All allora... O oh no, eh, hai fatto ancora uno step in mezzo. Diciamo che eh, io eh, mi occupo di moto per lavoro soltanto dal 2019. In realtà io faccio il giornalista di, di, di telegiornale, del TG2, eh, nel quale lavoro dal 1997. Poi ho visto che TG2 Motori eh, non aveva più un tester di moto e ho detto guarda... Potrei esservi utile, potrei occuparmene io, insomma, e quindi sono riuscito a fare questa cosa meravigliosa perché tu ti vesti, io faccio anche i test di biciclette, perché eh, ho corso sia in bici che in moto, quindi eh, sono due... Io sono un grande appassionato delle quattro ruote, Simona, due della bici e due della moto, del resto non me ne frega niente. Quindi riesco a uscire vestito da, da corridore o da pilota e dire ciao amore vado a lavorare, questa è una cosa che... Che, bello, che bella questa cosa, ma senti Pier Giorgio si parla tanto di mobilità elettrica, eh, tu sei per eh, insomma, motore termico o motore elettrico? Io sono un fan dell'Euro Zero, devo confessarlo, a me tutta questa enfasi sul passaggio all'elettrico non mi piace, si vede che sono di un'altra generazione soprattutto perché credo che le motociclette siano veramente una briciola nell'inquinamento, eh, lo abbiamo visto durante il lockdown quando hanno fermato tutto il parco circolante e i livelli eh, di inquinamento hanno superato i limiti di allarme perché cos'è che inquina di più? Gli eh, impianti di riscaldamento, le aziende, le navi, gli aerei e le, le grandi industrie e noi ce l'andiamo andiamo a prendere con la mobilità che è già ecologica quella delle moto, detto questo il passaggio all'energia pulita è inequivocabile, è inevitabile e bisogna farsene una ragione quindi anche la mia passione per l'oro zero sarà messa da parte e saremo tutti quanti molto educati e poco inquinanti, lo prometto questo sì, e cosa hai trovato all'ECMA 2022 di particolarmente interessante? Eh, le ragazze non si dice questa cosa che è pieno di ragazze l'ECMA non... no, no, no visto no, lei ragazzi, no, però, eh. no, no, le ho viste. Però eh, l'ECMA per me è una festa, io sto col sorrisone tutto il tempo che passo qua, anche se fatico molto diciamo, a coprire tutte le cose che devo coprire per lavoro, mi sento come Dracula all'Avis, vedo sacche di sangue da succhiare ovunque, quindi mi piace tutto dell'ECMA e soprattutto mi piace che sia tornata a Ducati sui suoi passi, perché diciamolo, qui c'è gente che pensa di poter fare a meno dei saloni, non per i saloni ma per il contatto col pubblico che è fondamentale in questo mondo, che è un mondo di passione, di grande passione e la passione eh, via web non è la stessa cosa, mi dispiace. Assolutamente no, in chiusura così, da Dumbledore, visto che noi siamo anche una radio, eh, qual è la tua colonna sonora che potresti portarti indietro anche nei tuoi test drive o meglio nei test che fai sulle biciclette? Non so. La colonna sonora che io porto nei miei test è assolutamente rock. Perché eh, la moto è rock, ti muove il rock, purtroppo sono anziano, non, non, non capisco tanto la trap, non, non mi emoziona tanto la trap, la trovo carente di testi e soprattutto musicalmente, mentre eh, una rock band ti accende il cuore e ti fa volare esattamente come le grandi moto e le grandi bici allora così sia anche per il 2023 grazie per scusa simona però io voglio sapere tu sei motociclista io non sono motociclista ah. l'unica volta che ho usato un motorino ci sono caduta e ho abbandonato su questo però ci dobbiamo lavorare va bene, bene. lavoriamo rimaniamo così ok eh? rimaniamo okay. grazie Ciao.